Qual è la tassazione dei capital gain in giro per il mondo e perché se oggi sei fiscalmente residente in Italia dovresti seriamente prendere in considerazione l'idea di spostarti in paesi che detassano completamente o parzialmente il capital gain? Te lo dico tra un secondo. tassazione eh, dei paesi vicino, vicini al, al nostro, perché oggi eh, noi assistiamo a una tassazione in Italia sui capital gain, parliamo di capital gain su strumenti finanziari, di circa il, il 26%. Ok? Quindi questa è l'aliquota secca che lo Stato italiano applica alle plusvalenze da capital gain su strumenti finanziari esistono però paesi a pochi chilometri eh, diciamo dal confine del, del confine italiano che eh, permettono una detassazione completa sul eh, il realizzo di capital gain è chiaro che non sempre è tutto oro quel che luccica quindi bisogna operare in totale trasparenza questo lo dico da professionista e eh, bisogna esporre ai, ai clienti in particolare agli utenti eh, quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione se, si, ehm, se la nostra intenzione è quella di arrivare ad una detassazione completa del capital gain perché è sicuramente possibile però esistono delle condizioni che vanno preverificate prima anche solo di pensare a un trasferimento di residenza altrimenti mi potrei ritrovare nell'ipotesi indesiderata di trasferirmi nel paese dei miei sogni di trovarmi con un capital gain non voglio dire maggiore di quello italiano perché è particolarmente complicato però quantomeno eh, elevato rispetto a quello che, che mi aspettavo che magari qualche consulente mi aveva prefissato ok esistono quindi quattro caratteristiche quattro situazioni che dovete analizzare e prendere in considerazione anche solo prima di pensare di trasferire la vostra residenza fiscale. La prima condizione che dovete prendere in considerazione è che esiste una differenza tra trader cosiddetti amatori amatoriali e trader professionisti. C'è una differenza chiaramente in termini di tassazione, mentre tendenzialmente il, il trader amatore non è tassato o esistono a determinati requisiti la possibilità di non essere tassato affatto per un numero n di anni piuttosto considerevole, mentre da trader professionista immediatamente si innescano dei profili di tassazione. Quindi, quindi, numero uno: sono un trader amatore o amatoriale o sono un trader professionista? Numero due: è, um, qual è la location, uh, la, la giurisdizione che tassa meno o secondo le mie condizioni di trader e lo spiegheremo tra un attimo. Numero 3: conviene sempre a tratti, a volte, interpolare una società, un trust o una fondazione tra me. E i miei redditi da capital gain e quindi spostare attività di trading da me persona fisica su un veicolo esterno conviene o meno lo vedremo anche questo è una considerazione che faremo tra un attimo numero 4 da considerare senza dubbio è la location del broker perché dalla location del broker possono derivare alcuni effetti in tema di tassazione assolutamente indesiderati e gestibili con un minimo di previsione barra pianificazione fiscale ok quindi ritorniamo all'inizio alla prima delle nostre considerazioni vi dicevo Esistono giurisdizioni sia in Europa sia al di fuori dell'Europa in cui è possibile ottenere una detassazione completa dei capital gain, però da capital gain derivante da, da, da, da trade e da tassazione di strumenti finanziari. Um, vi dicevo, però, bisogna, il discrimine è uh, bisogna fare attenzione a non superare il confine tra trader professionista e non professionista o, o trader amatore perché? Perché uh, nel momento in cui vengo riqualificato come professionista e le condizioni uh, sono piuttosto semplici per far scattare, diciamo, questo, questo click, mi ritrovo poi a dover tassare, a dover applicare al mio, mio capital gain um, o la. la, la, la Uh, come la capital gain tax eventualmente prevista da, uh, quella, da quella determinata giurisdizione o addirittura quel reddito si trasforma in reddito personale quindi vado a determinate condizioni ad applicare personal income tax se non addirittura social security contribution quindi tendenzialmente la nostra INPS diventa quindi un bagno di sangue in sostanza e quindi devo fare particolarmente attenzione qual è? Questo discrimine in realtà ogni stato ha le sue ogni giurisdizione ha le sue condizioni però tendenzialmente quello che accumulandole tutte un attimino diciamo cercando di creare un, un minimo di trovare un minimo comune denominatore viene fatto si va a, a vedere la situazione del contribuente del taxpayer del trader a tutto tondo e quindi se per esempio Uh, hai un reddito da lavoro dipendente uh, e derivi da, da trader fai poche transazioni per esempio nel corso di un anno tradi su titoli non particolarmente complessi e diciamo che la maggior parte del tuo reddito del tuo source of income non deriva da attività di trading allora è molto probabile che tu venga considerato uh, non professionista e a questo punto um, ci sono paesi in cui uh, come per esempio i paesi di common law di origine anglosassone come UK come Malta, come Irlanda è possibile utilizzando la regola la, la, la, il regime agevolato previsto per i cosiddetti non domiciled non tassare tutti quei capital gain che produco al di fuori del territorio di ciascuno di questi paesi a seconda di dove ho preso la residenza fiscale che non rimetto su un conto corrente all'interno del paese stesso in altri paesi ancora come per esempio la Svizzera i paesi cosiddetti del Benelux Belgio Olanda e Lussemburgo ha determinate caratteristiche se vieni considerato appunto un non professionista e allora puoi esentare la tassazione il capital gain da, uh, da tassazione. Um, quindi vi dicevo va vista tendenzialmente la situazione nella sua globalità alcuni paesi prendono per esempio in considerazione l'holding period del, del titolo che stai tradando per esempio il Belgio ha un discrimine di 6 se non ricordo male tra i 6 e i 12 mesi quindi se, uh, come dire, se trattieni quel, quel titolo per, uh, per meno di 6 mesi la plusvalenza ti viene tassata perché viene riconosciuto un intento speculativo diversamente invece viene esentata da tassazione qui tendenzialmente il capital gain vana volgarmente è, uh, è zero non c'è Tassazione, altri paesi vanno a vedere che ne so, per esempio il numero di transazioni che fai nel corso di un giorno, di una settimana, di un mese, di un anno, eccetera, eccetera, a seconda della giurisdizione. Vanno a vedere la complessità del titolo che stai, sul quale stai speculando o meno. Quindi va riconosciuto un intento speculativo a seconda della complessità del titolo, dello strumento finanziario su cui stai tradando. Altri eh, paesi vanno a vedere che ne so, il debit equity ratio, per, ratio, per esempio, oppure vanno a vedere. Um, um, vanno Grazie. Uh, alcuni uh, diciamo a seconda della legislazione fanno rientrare come proprio per esempio Cipro ti dice io ti tasso tutto quello che per me è considerato securities tutto quello che non è considerato security e lì devo andare a vedere la tax law domestica come mi inquadra una determinata fattispecie io non te lo tasso ok però diciamo che tendenzialmente se la tua source of income deriva per uh, oltre il 50% da reddito da trading allora tendenzialmente vieni considerato un professionista e applichi tassazione anche in questi Paesi che ci siamo detti che tendenzialmente invece se sei non professionista non applicano tassazione ok? Quindi questo è il primo fattore da analizzare e da portare a casa. Il secondo fattore evidentemente è la location, ok. Quindi partiamo per esempio dalla Svizzera la Svizzera e se non erro la circolare che ne parla è la 36 del 2012. Se erro, vi riporto le, la, il riferimento legislativo corretto sotto nella descrizione del nel video. Comunque, la Svizzera mi dà proprio questo principio: tendenzialmente mi dice. Se tu ricevi uh, il, tuo, il, il, tuo, il tuo trading e il tuo sorso di income per oltre il 50% di quello che guadagni overall, diciamo di tutto quello che guadagni tu come persona fisica nella, uh, nel corso di un periodo di imposta allora io ti considero professionista e ti applico al di sotto invece ti applico la, la tassazione svizzera invece e lì c'è chiaramente una differenza che come sapete che varia da cantone a cantone in questo senso la guerra cantonale mi aiuta perché c'è chi tassa di più e chi tassa di meno può essere un'idea intelligente quella di uh, costituire un veicolo aziendale evidentemente per tradare laddove sono certo che vengo considerato come professionista numerosi imprenditori che hanno gruppi aziendali eccetera eccetera che rivestono cariche importanti di amministratori o comunque di, di consiglieri ehm, che hanno tendenzialmente altre source of income al di là del trading riescono anche su cifre piuttosto elevate a non essere considerati professionisti e quindi a non tassare, a esentare se si dice correttamente il reddito da capital gain da, da tassazione. Questo per quanto riguarda la Svizzera. Per quanto riguarda invece i paesi di origine anglosassone, quindi diciamo Malta, UK e Irlanda, che sono i più interessanti da questo punto di vista, Uh, Cipro è un discorso a parte, lo vedremo tra un attimo, quindi in questi tre paesi uh, se sono un private, se sono un, un amatore allora um, mi conviene sfruttare, come dicevamo, il non don regime in base al quale tutto quello che realizzo all'estero e non rimetto su un conto corrente locale non viene tassato. Anche qui però in caso di accertamento una riqualificazione in professionista è abbastanza uh, semplice, quindi bisogna fare estremamente attenzione. E anche in questo caso potrebbe per esempio avere senso vestire l'attività di trading tramite una company, per cui in Inghilterra andrei a tassare al 17%. In Irlanda andrei a tassare il 12,5% a Malta andrei a tassare addirittura il 5%. Anche sulle di strumenti finanziari a Malta è possibile raggiungere questa tassazione. Ci sono altri problemi, però, sicuramente da questo punto di vista è forse una delle più interessanti per quanto riguarda il trading, insieme a Cipro. Anche Cipro è molto interessante perché, come dicevo prima, in realtà loro non tassano tutto quello che non rientra nella definizione di tutto quello che rientra scusa nella definizione di security. E chiaramente qui bisogna andare a seconda del pacchetto di investimento diciamo che viene fatto dal cliente va uh, con il consulente locale va uh, titolo per titolo diciamo sotto insieme per sotto insieme va visto uh, cosa possiamo tassare e cosa no chiaramente è è come dire abbastanza favorevole, quindi abbastanza semplice o agevole perlomeno per le macro per gli investimenti più comuni rientrare nella detassazione da capital, da capital gain. Per quanto riguarda il forex, per esempio a Cipro è possibile muoversi tramite opzione. cioè la legge mi dice posso optare per una tassazione della plusvalenza uh, detassazione o meglio non deducibilità della minusvalenza o viceversa posso optare per una tassazione della plusvalenza ed una deducibilità della minusvalenza se fate trading sapete esattamente di che cosa sto parlando cioè cipro mi dice fai una scelta decidi che cosa fare con, con il tuo forex e se non lo vuoi tassare io non ti faccio dedurre neanche le minusvalenze questo in realtà non si applica solo sul forex in ogni caso se invece tu decidi di uh, tassarlo io ti faccio dedurre le eventuali minusvalenze ok quindi non entro nell'argomento perché sono sicuro che chi fa trading sa esattamente di che cosa sto parlando Uh, altri paesi da prendere in considerazione per il trading, beh, per esempio l'Europa dell'Est, se prendiamo la Romania, la Bulgaria, piuttosto che la Repubblica Ceca, siccome la loro CFC è tendenzialmente meno restrittiva della di quella dei paesi dell'europa occidentale e allora è molto e uh, a determinate condizioni è possibile pensare di optare tramite società offshore ok quindi questo permette una detassazione completa del reddito da capital gain anche perché costituire i veicoli invece proprio in europa dell'est per fare questo tipo di attività è dal mio punto di vista sconsigliabile non me ne vogliono i consulenti dell'europa dell'est che dovessero osservare questo video insomma questa è semplicemente la mia uh, la mia finestra sulle volte giurisdizioni uh, di cipro abbiamo parlato il quinto gruppo di paesi sicuramente interessante da prendere in considerazione è evidentemente con la tassazione territoriale e quindi che ne so Panama per quanto riguarda l'America centrale, oppure Singapore, oppure uh, la Malesia, le Filippine nel sud-est asiatico, ma anche la Costa Rica in realtà nel, nell'America centrale, se non erro, anzi assolutamente anche il Paraguay nell'America nella, nell meridionale, sono interessanti perché essendo a tassazione territoriale uh, loro non tassano uh, il capital gain se la source of income non è considerata territorialmente rilevante, cioè se non si trova all'interno di ciascuno di questi paesi. E tendenzialmente non è più difficile di così, quindi è abbastanza semplice riqualificare la source of income come non insistente all'interno della giurisdizione ed ottenere quindi conseguentemente una detassazione del capital gain ok quindi un numero uno numero uno dobbiamo capire lo ribadisco diciamo lo ripeto per semplicità di visione del video numero uno devo fare attenzione se sono un trader professionista o non professionista numero due evidentemente devo considerare le caratteristiche della giurisdizione dove mi può interessare assumere la residenza ai fini fiscali come persona fisica numero tre eh, può Convenire a determinate condizioni interpolare o meglio spostare la mia attività di trading su un veicolo esterno altro da me da me partecipato, tendenzialmente una società piuttosto che una fondazione, piuttosto che un trust. In realtà per esperienza vi direi che il trust è sopravvalutato in un'ipotesi del genere, difficilmente l'ho visto utilizzare, difficilmente lo consiglio. Poi, chiaramente anche qui ho fatto un'analisi case by case, quindi non posso. Come dire uh, generalizzare troppo però tendenzialmente la vostra scelta a seconda anche come dire del quantitativo a seconda anche del, del vostro turnover tendenzialmente girerà, andrà tra, tra, tra, girerà tra società e fondazione che cosa mi danno questi, questi due diciamo uh, queste due alternative come veicolo esterno con cui tradare beh sicuramente mi danno accesso a una privacy maggiore di non tradare che, che se non trado come persona fisica sicuramente mi danno, uh, mi danno accesso a asset protection e quindi a una, um, ad una protezione maggiore di eventuali asset che vorrò conferire in questo veicolo, che potrò acquistare tramite gli investimenti che derivano dal capital gain accumulati all'interno del veicolo, quello che si fa con le holding in sostanza, uh, mi danno accesso al risparmio fiscale perché in determinati paesi, pensiamo alla trading a al Gibilterra, una società trading a Gibilterra, abbiamo lo, lo 0% di tassazione, cioè non c'è tassazione. Quindi il risparmio fiscale è e nei paesi dell'Unione Europea soprattutto, quindi Cipro, quindi UK, abbiamo anche, bah, anche altri, abbiamo accesso ai double tax treaty, cioè ai trattati contro le doppie imposizioni. Questo è un concetto importante che molto spesso diciamo l'ho visto quasi mai trattare da molti consulenti però perché è importante perché il capital gain è vero che bisogna guardare al paese di residenza cioè dove mi trovo io quando trado il capital gain che mi arriva allora lo tasso se sono in italia al 26 però questo vale sia per i titoli finanziari per i titoli di strumenti finanziari in generale che per il real estate che per determinati altri asset quando io vado a tradare un, un qualcosa che non è un asset che non è in italia ma in un altro paese e allora io rischio sempre una doppia tassazione, perché il capital gain è di solito tassato sempre... Uh, è applicato nel, dal, dal paese su quell'asset tipico il caso del real estate dove evidentemente è molto semplice per l'amministrazione fiscale intervenire se realizzo una plusvalenza la cessione di un fabbricato piuttosto che di un appartamento all'interno di un paese lo stato di quel paese vorrà andarlo a tassare lo stato dove sono residente io vorrà andarlo a tassare se non c'è un trattato contro le doppie imposizioni tra lo stato di mia residenza e lo stato di, locazione, di location dell'asset allora io rischio una doppia tassazione e se non c'è un trattato non posso recuperare in alcun modo i, um, le imposte che ho applicato nel paese dove ho ubicato l'asset perché chiaramente non avrò diritto a nessun credito di imposta o a nessuna esenzione questo deriva poi dall'articolo dall 23, in alcuni trattati dell'articolo 24 diciamo del relief del metodo uh, di uh, applicazione della non imposizione che è proprio della doppia imposizione, che è proprio il motivo per cui nascono i trattati ok, ma questo è ancora un altro argomento numero 4, chiudo per non andare troppo lungo un altro elemento da considerare è la location del broker perché? perché dalla location del broker derivano effetti indesiderati effetti del vulcanismo, cioè un'applicazione ad esempio il più plateale è l'applicazione della withholding tax, cioè di una ritenuta alla fonte per esempio, se il mio broker è negli Stati Uniti, U.S., all'erogazione del, del passive income potrei subire un'applicazione di una ritenuta del 30% chi lavora eh, con gli Stati Uniti, chi investe negli Stati Uniti sa perfettamente di che cosa sto parlando ecco in questo caso di nuovo mi serve un trattato contro le doppie imposizioni per cercare di ridurre quella ritenuta o tendenzialmente se non voglio quella ritenuta del 30% per esempio il trattato tra US e ITA permette la una, um, una detassazione, una non applicazione la ritenuta del 30% per fare un esempio il Portogallo sulle persone fisiche mi pare che sia al 10% Malta anche mi pare che sia possibile ridurre al 10% eccetera eccetera per cui vedete come a seconda del trattato della giurisdizione da cui sto tradando cambia l'effetto fiscale. Uh, la location del broker quindi dicevamo in Europa tendenzialmente li troviamo a Cipro li troviamo in UK, li troviamo in Svizzera ovviamente tendenzialmente sempre e comunque per ragioni fiscali. Quello che probabilmente vorrò evitare è di investire tramite un broker all'interno il paese in cui ho preso la residenza fiscale, ma anche qui chiaramente va analizzata la situazione. Okay? Questo era, uno, era soltanto come dire: chiaramente la, la superficie del mondo capital gain, che è un mondo estremamente complesso, meno complesso se chiaramente lo conosci e ti affidi a un, un professionista uh, competente, sia che ne capisca di fiscalità internazionale, sia chiaramente a, un, uh, a qualcuno che lavori 90% con, il, con i trading all'interno di una determinata giurisdizione, perché anche diciamo, tra i miei colleghi specializzati in determinate giurisdizioni c'è cioè quello che fa solo capital gain, solo real estate, eccetera, eccetera, ed è, ed è comunque sempre cercare un grado di specializzazione all'interno del consulente verso il quale ci stiamo affidando. Io sono Luca Tagliatea, spero che questo video ti sia piaciuto, se è così metti like qua sotto, iscriviti al canale e noi ci rivediamo nel prossimo video. Buona serata.